Ciao a tutti, questo è web marketing e psicologia, io sono Andrea Saletti oggi parliamo di psicologia cognitiva e comunicazione efficace applicata alle presentazioni. E lo facciamo con Maurizio Lacava che ci darà diversi punti per trasformare le nostre slide nel megafono più efficace possibile per le nostre idee. Ciao Maurizio! Andrea, ciao a tutti! Allora, Maurizio è giovanissimo ma ha un curriculum di tutto rispetto perché è fondatore di MLC Presentation Design Consulting che possiamo definirla come la prima società di consulenza strategica in Lean Presentation Design, poi ci spiega esattamente di cosa si tratta in Italia, e che tra l'altro vanta clienti importanti e importanti multinazionali, no? ho letto addirittura sul suo sito Ferrero, ProTel Gamble, ASICS, Visa, eccetera, è docente all'Università Cattolica di Milano, all'Istituto Europeo di Design, mentor all'incubatore di impresa del Politecnico di Milano, sei anche public speaker e autore tra l'altro di due bellissimi libri che sono Lean Presentation Design, creare una presentazione efficace in un batter d'occhio e Startup Pitch, che state vedendo adesso su, in sovraimpressione, come presentare un'idea e convincere gli investitori a finanziarla. Libri che tra l'altro sono il motivo un po' scatenante di questa intervista, perché mentre li leggevo per capire come migliorare le mie di presentazioni agli eventi o ai live, ho realizzato che in realtà molte di quelle che sono le regole di presentazione efficace hanno a che fare in tutto e per tutto con la psicologia e la percezione umana sei d'accordo Maurizio? Assolutamente sì. Credo che la, la principale differenza ecco, nel, nel fare presentazioni efficaci si faccia quando prima del design, prima delle animazioni, prima delle transizioni, prima di qualunque PowerPoint effect possiamo immaginare, ci concentriamo veramente sul capire le persone e il modo in cui convincerle a fare qualcosa che diversamente, senza assistere a una nostra presentazione, probabilmente non avrebbero fatto. Io sono anche curioso di quello, di quello che è stato il tuo, il tuo percorso, sai, ti dico, per arrivare a, a specializzarti in una, un argomento che alla fine è molto, molto specifico. Come ci sei arrivato? Da dove sei partito? <ride> allora, per, come, come, tutti, come tutti gli start-up, se vogliamo, da un'esigenza che ho vissuto in primis sulla mia pelle. Io lavoravo nel marketing di una multinazionale, eh, nel, nell'FNCG, Uh, quindi, nel mondo, è nel mondo del cioccolato, insomma, non è un mistero basta andare sul mio LinkedIn. Però um, quello che ho scoperto è che, um, è, diciamo che io, io facevo un sacco di presentazioni per portare in giro eh, i miei prodotti. Uh, precedentemente a questa esperienza ho lavorato nel management consulting e lì facevo un sacco di presentazioni per portare in giro dei progetti. e La verità è che quello che accomunava un po' uh, le mie esperienze era. Che il mio successo eh, è quello dei miei colleghi e spesso quello dei capi per cui preparavo le presentazioni, era accomunato dalla nostra capacità di essere, dalla mia capacità di essere veloce a fare presentazioni convincenti, efficaci. Quindi c'era sempre poco tempo, ma bisognava fare delle super presentazioni. Il fatto è che si faceva fatica a capire cosa fossero delle super presentazioni. Vedi, io di formazione sono un ingegnere e ho bisogno di un metodo, ho bisogno di un modello che sia chiaro, efficiente efficace e soprattutto replicabile. Ora, mentre io uh, sono abituato a essere formato su tanti aspetti, uh, soprattutto che spesso affrontano tematiche più quantitative, um, Mentre non, non avevo, mi mancava, mi sentivo che mi mancava un approccio strutturato a come rispondere a questa domanda. Cosa vuol dire super per una presentazione? Cosa, come faccio a renderla più efficace? La devo fare più figa? Ci devo mettere più animazioni? Ci devo mettere più transizioni? Devo prendere un template più carino? Cosa, cosa devo fare veramente, no? Per renderla più efficace? E soprattutto come posso fare tutto questo riducendo i tempi? Questa è l'esigenza che io ho vissuto in primis sulla mia pelle, Uh, che ha innescato il, soprattutto un processo di ricerca, prima di tutto, perché tutto è nato da una ricerca uh, e poi insomma unita a, alla, alla passione e alla voglia di far diventare tutto questo uh, un'esperienza imprenditoriale. Un recente studio che, che ho letto ha evidenziato che e nel nostro cervello i processi di lettura sono due o tre volte più veloci del, del parlato, diciamo così. Il, il dato di lettura cita 120 parole al minuto contro uh, 120 parole dette al minuto. Contro 250 parole lette, okay? questa è una, è una cosa che è curiosa perché poi alla fine, quando sulle slide andiamo a mettere i, dei testi no? sostanzialmente. Poi succede che, magari se andiamo a ripetere le stesse cose che sono presenti sulle slide, il pubblico le ha già lette molto prima che noi finiamo di dirle. No? Quindi questo di solito è una, è una cosa che capita abbastanza spesso in chi non è particolarmente esperto nel gestire questi passaggi. Tu hai dei consigli da questo punto di vista? Allora, questo è assolutamente un punto centrale del, del, del fare presentazioni. È chiaro che nel momento in cui tu presenti, se proietti qualcosa che si può leggere, le persone l'andranno a leggere. Uh, la tua referenza, anzi, mi incoraggia, perché in realtà da quello che so io si arriva in media dai, dalle 250 fino alle 400 parole sì. al minuto. Quindi è proprio un flash, ma ogni tanto io lo faccio per esperimento. Durante le mie formazioni o qualche speech che faccio, a un certo punto, all'improvviso, tiro fuori una slide uh, piena di testo. Ma proprio quella che noi definiamo in letteratura un muro di testo. E tu vedi all'improvviso, guardi tutti gli occhietti delle persone della tua platea, tutti all'improvviso a leggere. Appena io dico, guardate che state tutti leggendo, tornano tutti da me. E la cosa curiosa è che poi io dico, sappiate che quella slide in realtà mostra delle cose che non sono neanche correlate con quello che stavo dicendo? Cioè la slide che io mostro è completamente casuale dal punto di vista di contenuto. A quel punto tutti tornano a leggere per verificare. È incredibile come quando tu mostri qualcosa che possa essere letta, uh, porti l'audience a leggere immediatamente. Ora... Uh, è abbastanza semplice capire che se le persone stanno leggendo probabilmente non ti stanno più ascoltando e quindi ti ritrovi a parlare da solo. In più questo genera un carico, una, che, un, un, un, un affaticamento che poi porta a, a, alla distrazione. Ovvero è chiaro che se, se io ogni slide ti porto a leggere mentre ci parlo sopra, um, tu immagina stai leggendo uh, e in più io ti sto parlando sopra. Tu stai cercando di connettere quello che io sto dicendo con quello che tu stai leggendo ma non ci riesci e questo ti affatica, è una slide, è due slide. Quando ho una presentazione con 50-60 slide, quando, quanto pensi che terrò la tua attenzione? O in quanto tempo la perderò? Infatti spesso il calo di attenzione eh, arriva molto presto nelle presentazioni. Allora, io credo che il modo più intelligente sia quello di... Eh, comprendere che non si tratta soltanto di una slide, ma di una vera e propria esperienza, quella per cui disegniamo. Ovvero, c'è una persona che sta presentando, ok? Tu che sei il relatore, presenti la tua platea, ok? Adesso tu hai un puntatore in mano e questo puntatore quando tu clicchi, tu pensi che mandi avanti la prossima slide. In realtà, quello che stai facendo è che stai dicendo alle persone smetti di guardare me e vai a guardare la slide. Allora, sì, è vero, quando tu clicchi, le persone vanno di là lo sguardo. Il punto è che tu non hai un altro click per farli tornare di qua. Per cui, di fatto, tu te la giochi fino a quel momento lì con il tuo parlato e con i click, ma dal momento in cui tu mandi gli occhi di là, te la giochi con il tuo design, o meglio, con l'esperienza che hai disegnato tramite il tuo design. Per cui l'ideale dovrebbe essere pensare che tu clicchi solo dopo che hai già detto qualcosa che sarà visualizzato a schermo, quindi tu anticipi il messaggio rispetto alle tue slide, poi clicchi, le persone vanno di là e trovano solo ed esclusivamente quello che tu hai detto, non di più di quello che hai detto, in modo che trovano immediata corrispondenza al colpo d'occhio e a quel punto naturalmente torneranno da te. In questo modo si innesca una dinamica per la quale tu mantieni la lead, la leadership, diciamo, della tua della presentazione, perché il messaggio successivo nel flusso Verrà sempre da te, quindi le persone continueranno a guardare te piuttosto prima che guardare lo schermo. Questa è una dinamica che si inverte nel caso in cui questo comportamento, questo design, diciamo, fallisca nel generare un'esperienza efficace. Infatti, quello che succede è che le slide tendono ad anticipare il relatore e alle volte addirittura non soltanto l'audience legge, ma il relatore stesso si gira a leggere e quindi quello che succede è che diventa una sessione di lettura condivisa in cui il relatore non ha idea di quello che viene dopo e per cui legge per poi commentare. Ora, un trucco molto comodo che io consiglio a tutti e molto concreto, che fa veramente la differenza ragazzi, questo vi giuro, è utilizzare la modalità. Relatore di PowerPoint. Che cos'è la modalità relatore di PowerPoint? È semplicemente quando voi collegate il vostro laptop a un proiettore, quindi a un secondo schermo. Voi avete la possibilità se, fate du se non fate duplica, ma se fate estendi schermo, quindi non duplica ma estendi, che uh, sul, sul, sul proiettore, quindi la platea venga mostrata la slide, uh, la, la slide che volete presentare. Sul vostro schermo, invece, verrà presentata la slide successiva. Questo vi permette, quindi, senza imparare a memoria, di sapere sempre quale sarà la slide successiva. È per questo che io utilizzo sempre il mio laptop o magari un piccolo tablet in screen share con il mio laptop da qualche parte sott'occhio, perché in questo modo io so sempre qual è la slide dopo e quindi riesco sempre ad anticiparla prima che venga proiettata. Questo fa tutta la differenza di questo mondo. Un altro piccolo trick è quello di fare in modo che eh, la posizione del relatore sia sempre in modo che venga percepita dallo sguardo delle persone prima delle slide. Quindi, um, io uh, so sempre, se, se tu pensi che le persone leggono da sinistra a destra, a, da, nella nostra parte di mondo perlomeno, ma ho fatto questo esperimento anche durante delle formazioni che ho tenuto a Shanghai, e se tu la formazione la fai in inglese e non in cinese, funziona lo stesso. Allora, um, ti posso dire che se, se, leggi da, se la tua platea legge da sinistra a, a, a destra, Prima dovrebbe venire il relatore e poi sulla destra dovrebbe venire lo schermo in modo che poi scarrellino di nuovo sul relatore e questo zigzag diventi abbastanza naturale. Altrimenti se, se il relatore è dalla parte opposta diventa più faticoso dire alle persone prima guarda il relatore e poi guarda le slide. È meno naturale e quindi ci si affatica di più. Guarda... Uh... Super interessante. E tra l'altro, sto realizzando tutti gli errori che faccio continuamente adesso che stai parlando. Mi immagino che arrivando alla fine dell'intervista avrò una checklist infinita da andare a migliorare. Ma davvero, perché io sono stato a vederti a un sacco di eventi e sei un gran presentatore. <ride> tanto ringrazio. da imparare. Ti ringrazio. Parlavi, però, adesso di un'altra cosa che mi sta a cuore tantissimo: che sono le persone. No? E quando si lavora nel digitale, si fanno siti web è l'argomento principe, no? si disegna per le persone, con le persone addirittura. Secondo me fare slide e fare presentazioni, perché fare slide ha molto a che fare con questo, quanto è importante quando stai disegnando una presentazione delle slide conoscere la persona di riferimento e che indizi ti dà a livello creativo questa informazione è fondamentale. Eh, disegniamo per le persone. Eh, alle volte possiamo farlo con le persone, ma non è sempre detto che sia possibile. In generale, disegnare per le persone, secondo me, è la chiave di successo di ogni buona presentazione. E in maniera eh, molto concreta, ok? Ehm, io eh, ti dico che per la mia esperienza, secondo me, Comprendere l'audience significa innanzitutto riuscire a capire eh, quali sono, eh, diciamo, le ragioni per cui le persone dovrebbero non convertire sulla nostra call to action. Quindi, in maniera molto concreta, eh, io ho in mente un obiettivo. Questo obiettivo, per esempio, se sto facendo un pitch di una startup, potrebbe essere quello di far sì che l'investitore si interessi al mio pitch più, più che a quello degli altri e quindi voglia, ad esempio, a seguire o finanziare la mia startup, ok? Allora, um, una volta che io uh, capisco che tipo di investitore ho davanti, no? E quindi um, capisco... Um, che tipo di investimento sta cercando, ma soprattutto quali sono le ragioni per le quali potrebbe non uh, accettare o non interessarsi alla mia idea, ecco, io da lì ho già tutti gli elementi fondamentali tanto per cominciare ad estendere quella che, chiama, che chiamiamo la storyline della presentazione. Uh, storyline è un termine, uh, uh, diciamo, forbito o figo per dire cosa dico prima e cosa dico dopo, ok? Uh, ma sostanzialmente... In che ordine um, organizzo il flusso delle informazioni che voglio dare alle persone? Perché in una presentazione um, abbiamo un vincolo rispetto a un, uh, a un sito web. Non si può scrollare indietro. L'utente non è libero di andare avanti e indietro come vuole. È il relatore che va avanti. e, te, e, te, e Solitamente va da... Va da, da a, a, a B e non torna indietro per cui è un flusso molto preciso ora questo flusso deve eh, rispecchiare ehm, deve, deve parlare eh, l'audience, parlare alle persone um, noi sappiamo che se tu hai 60 minuti di presentazione tu non hai 60 minuti di attenzione delle due persone anzi hai un grandissimo calo della loro attenzione proprio all'inizio quindi nei primi 5 minuti. Ora prova a riproporzionare tutto questo su una presentazione di pitch di una startup che magari dura 5 minuti ecco quando le perdiamo le persone le perdiamo subito, le perdiamo dopo, che, dopo, dopo aver dato il buongiorno. La verità è che o siamo in grado di dire subito alle persone uh, qualcosa che li interessi okay? oppure molto probabilmente faremo fatica a tenerle agganciate per più di qualche secondo. E Infatti c'è un bel um, un bellissimo libro si chiama The Art of Peach di Peter Kaffer e lui dice uh, quando tu parli alle persone um, tu devi capire cosa, mh, cosa veramente alle persone interessa e non c'è bisogno di uh, fare eh, grandi studi di marketing per capire che alle persone interessa una cosa molto semplice, interessa sentir parlare di se stessi. E uh, questo è, uh, questo è, è, è mh, sembra crudo, ma è profondo, secondo me. Uh, il punto è questo. Noi siamo spesi, io vedo un sacco di presentazioni che partono dal presentare il team, presentare chi siamo, presentare quanto siamo bravi, quanto siamo forti, quali sono le nostre esperienze, eccetera, eccetera. Perché crediamo che costruendo credibilità, costruiamo attenzione. La verità è che non è così, perché alle persone non interessa sentir parlare di, di, di noi, interessa sentir parlare di se stesse. Quindi noi all'inizio di una presentazione dobbiamo essere in grado di parlare alle persone di, di loro, dobbiamo dire a loro qualcosa che magari non sanno del loro contesto, arricchire o ripercorrere il loro problema, uh, capire veramente qual è quel pain point che li ha portati a parlare con noi. E Quindi è veramente riuscire ad acquisire il loro linguaggio e comunicare nel loro modo uh, Uh, qual è uh, il problema fondamentale? Ed è così che noi possiamo creare quel il cambio di mindset dal, da un che sta pensando ok, adesso dammi un'unica ragione per la quale dovrei ascoltarti e questo succede prima che tu cominci a parlare al ok, interessante non lo sapevo, questo per me è molto rilevante ok, dimmi come tu risolveresti come tu potresti um, porteresti qualcosa di nuovo no? poi parliamo di noi, ma parliamo di noi dopo nella parte finale, in quella che in marketing chiamiamo reason to believe, l'evidence no? quindi costruiamo credibilità intorno al fatto che noi, quello che diciamo la nostra proposition, la nostra proposition che abbiamo proposto siamo in grado poi di realizzarla. Tutto questo parla, è, è, è storylining, okay? è strategia della presentazione. Uh, il design è un layer che si costruisce on top a tutto questo uh, e non deve rendere le cose più fighe. Deve renderle coerenti, certo, rispetto a un brand, ma la verità è che deve riuscire a valorizzare i contenuti per, uh, per, per favorire il più possibile la fruibilità e far sentire le persone uh, vicine a quel contenuto in modo che quel contenuto sia vicino al loro mondo. Molto interessante. Eh, senti, sul, sul tuo sito parli di eh, diffondere idee, che credo che sia un concetto bellissimo e profondo, perché va al di là dello strumento di per sé. Eh, questa cosa mi fa pensare a, a un'esperienza, ok? Eh, ti chiedo, che differenza c'è tra disegnare delle slide e disegnare un'esperienza di presentazione? Un mondo, c'è un mondo, ehm, perché quello che oggi si vede nella maggior parte dei casi è che tutti si focalizzano sulla slide. Io devo fare una presentazione, non ho tempo, comincio a riciclare le slide che trovo, ehm, dopodiché comincio a farle un po' più fighe, perché so che se sono più fighe, allora io sarò percepito come più figo, quindi una sorta di effetto halo dalla presentazione a, a, a me stesso, no? quindi se è una bella presentazione anche io sarò. E però io nel bello, anche io sarò percepito bene, nel bello... Eh, Cosa cerco di fare? Cerco di animarla, di muovere, fare 3D, fare cose eh, più che aggiungere colore, cerco di aggiungere grassetti, forme, icone, immagini di tutto, ma la verità è che. La verità è che io dovrei. Eh, abbiamo detto che dobbiamo focalizzarsi sulle persone, noi dobbiamo disegnare per le persone. Tra l'altro, il bello è, un, soggetto, è un, un concetto assolutamente soggettivo, per cui non è detto che se qualcosa sia bello per me, sia bello certo. anche per la mia audience. Per cui, non è una questione di perseguire il bello eh, in generale sulle slide e focalizzarsi sul fare le slide o su smanettare su PowerPoint. È veramente questione di immaginarsi come le persone vedranno le nostre slide interagire con noi mentre presentiamo. Ok? Quindi quella slide che viene fuori in un momento specifico del tuo speech, a valle di qualcosa che tu hai già detto, ok? Non vengono fuori a caso, ma vengono a valle di qualcosa che tu hai appena detto. Come performerà con l'audience? Cosa mi aspetto che le persone faranno alla vista di quella slide? Io clicco quel pulsantino per mandare gli occhi di là. Bene. E che cosa succederà? Allora queste sono le considerazioni che dovrebbero portarmi a decidere se mettere o o meno un'iconcina in più, un'animazione in più, una transizione in più su una slide. E la verità è che secondo me la risposta sarà che nella maggior parte dei casi non servirà. Non servirà un in più, non servirà un'animazione in più, non servirà una transizione in più, ma servirà probabilmente qualcosa in meno. L'hai si sbuono. Senti che nel neuromarketing applicato ai, al digitale, ai siti web, c'è... C'è un aspetto importante che, che riguarda come va gestita l'attenzione no, del, delle persone, degli utenti che navigano il sito per portarla sostanzialmente verso quelli che sono gli elementi più importanti che gli vuoi comunicare. No? L'attenzione è diventata una moneta di scambio di un valore assoluto in questo determinato periodo storico. Immagino la stessa cosa succeda anche per le, in un contesto di presentazione di slide e la domanda che ti faccio, che è chiaramente legata a questa cosa, è come faccio a guidare lo sguardo delle persone tramite il design all'interno di una slide? Allora, eh, è assolutamente centrale. e Il design deve, deve, credo che debba svolgere un ruolo di guida eh, delle persone. Quindi non è soltanto, ripeto, fare le cose belle, ma riuscire a ingabbiare lo sguardo delle persone e condurlo nella maniera più efficiente possibile, eh, il più presto possibile, di nuovo da te mentre stai parlando. Come si può fare questo? Allora, innanzitutto sulle presentazioni abbiamo detto less is more, quindi veramente dobbiamo cercare di essere essenziali e passare solo i messaggi chiave. Una volta che decidiamo però di mandare i messaggi chiave, in realtà su una slide io mi rendo conto che soprattutto quando andiamo a comunicare dati, eh, tabelle, eh, numeri o magari ehm, contenuti più complessi è difficile fare la slide alla Steve Jobs dove tieni soltanto un numero grande e ok. Per cui quello che è importante è riuscire a creare dei livelli di lettura. Quindi quando io... Um, crea una slide, quello che mi chiedo è, nel momento in cui io clicco okay, e le persone vanno su, su, sullo schermo, che cosa vedono prima? Che cosa vedono dopo? E quando tornano da me? Quindi è come se io, mentre, disegna, mentre disegno, ho in mente um, un, un ordine di fruizione di questi contenuti. Io prima ho parlato di Storyline e lì parlavo dell'ordine dei contenuti nel flusso della presentazione. Però se ci pensi sulla stessa slide noi potremmo parlare di Storyline grafica, no? E quindi eh, di fatto in che modo organizzo questi contenuti? Questo tra l'altro è vero, sia che io la presentazione la stia presentando, sia che io la mandi per email o addirittura che io la condivida su un social. Sono tutti casi diversi. Perché in realtà... Um, Parliamo sempre di progettare le slide per un'esperienza, per cui se io mi immagino che io che, che, che metto una presentazione su, so, su LinkedIn, ok, perché adesso io faccio un BED no? e, e poi puoi scrollarla direttamente nel post, poi puoi fare lo swipe direttamente nel post, bene, però allora io come faccio? Se io faccio, prendo, prendo una presentazione la riempio di contenuto, la metto lì, non è che siccome è fatta per essere letta, allora sono giustificato dal mettere un sacco di contenuto e impaginarlo lì dentro, perché comunque probabilmente non attirerà l'attenzione. Allora cosa posso fare? Per esempio una cosa una tecnica molto carina è prendere lo script della presentazione quindi tutto il discorso e dopodiché scomporlo e distribuirlo all'interno della presentazione immaginando però che è come se una slide chiamasse l'altra no? è come eh. se una frase non finisse completamente ma quasi finisse in quella dopo e così via in questo modo io eh, aggancio eh, l'attenzione e, e, e porto le persone a, a, a seguire un discorso è come se sentissero la voce di chi sta parlando nella loro testa e per riuscire a non interromperla devono cliccare per andare avanti. No? E tu vedi mm. queste presentazioni che scorrono di slide in slide e ti portano attraverso la presentazione. Questo per esempio è una tecnica che io utilizzo molto quando faccio presentazioni che devo mandare a persone che so che non avranno tempo di, di, di leggerle e quindi è inutile che riempiono la presentazione di contenuti perché tanto non la leggeranno. E allora io dico sempre, immagina, un buon trick è questo secondo me, immagina la tua presentazione ottimizzata per mobile. Lo facciamo per i siti, perché non lo dobbiamo fare per le presentazioni? E allora dico sempre, immagina che questa persona mentre è, non so, in metro, sul taxi, dovunque, dal suo smartphone scrolli rapidamente la presentazione in pdf, no? E allora co cosa ci puoi mettere dentro? Nel momento in cui eh, tu, fai io dico sempre fai una prova, prendi la tua presentazione, esporta in pdf e dai una scrollata sul telefono. Che cosa ci vedi? Che cosa ci vedi? A maggior parte dei casi non ci vedi niente. Allora, quello, quello che dico è, immagina in una scrollata veloce di 3-4 minuti al massimo, e forse già sono tanti, cosa, che messaggio vuoi veramente lasciare? Allora, se la presentazione fosse disegnata mobile first, no? come si dice online, mm -hmm. probabilmente avremmo un sacco di... avremmo la risposta a, alla, a, alla fatica domanda ma il mio design funziona? Se dovessi dare un consiglio in generale, mi chiedo, no? uh, immaginando una, una situazione assoluta, so che è sempre difficile generalizzare, però dalla tua esperienza probabilmente avrai notato che ci sono dei punti fermi no? in tutte le presentazioni, una sorta di, di, di, di struttura che pur non sapendo di cosa devi parlare sai che deve esistere. No? E qual è questa struttura? Sai consigliarci? Allora sì, in generale quello che ti posso dire è che um, nell'in-presentation design um, a me piace avere dei modelli. Um, quindi io ho sviluppato dei Canvas, uno dei quali si chiama uh, l'In Presentation Strategy Canvas, che sostanzialmente è un, un, una pagina, il okay? Canvas è perché fa figo, ma in realtà è una pagina che serve semplicemente per dire, um, per dire da, do, da, dove, da dove devo partire e dove devo arrivare. Per cui uh, in una struttura ideale, diciamo, di, di, di storytelling, okay? per usare un termine uh, tanto, tanto dibattuto, un flusso parte da che cosa? Parte dalle persone. E Allora, se parte dalle persone... Che Da dove potrà mai partire? Abbiamo detto che partiamo da quello che è la descrizione del contesto e del problema che è rilevante veramente per le persone. Per cui io parto da un contesto eh, laddove devo creare eh, consapevolezza rispetto intorno a un problema eh, del quale magari l'audience non è completamente consapevole. Quindi introduco un problema. A vale del, che mi serve sostanzialmente come eh, creatore del picco diciamo è un po' il, quello che mi crea il picco di tensione se io faccio sempre un po' il paragone con le montagne russe, no? dove io non salgo momento ci salirei manco per tutto l'oro di questo mondo ma se tu ti immagini quando sali e io me lo immagino e fa una paura terribile sali, no? tu mentre sali c'è questo momento di tensione no? questo, questo momento di tensione, d'altro canto eh, è un momento che arriva a un picco fino a quando poi, boom, discesa e, e, e si crea, diciamo eh, si rilascia questa, questa tensione. Allora, questa è la dinamica in loop, diciamo cicla tra problema mm. e soluzione, no? Per cui um, tu hai un problema che crea tensione, ma d'altro canto pensa a, a qualunque film, a qualunque serie tv, certo. no? Tu, tu hai, hai il momento in cui il protagonista si caccia nei guai oddio, adesso ce la farà? Oddio, e come sopravviverà a questo? Sono i momenti in cui tu sei lì che resti incollato allo schermo e poi è proprio quando la puntata finisce e quel loop non si chiude con la soluzione che tu ne sei agganciato a Netflix <ride> tutta la notte, no? Allora, <ride> vai avanti con questi loop di storytelling che non si chiudono che restano aperti. Però in realtà è proprio questo. Il problema crea tensione, crea attenzione. La soluzione rilascia. La soluzione rilascia uh, questa tensione, dà quella soddisfazione che ti porta verso il prossimo step nella storia, no? E, e quindi poi che cosa c'è? Beh, tu hai un, un, sostanzialmente hai un problema, eh, poi hai una soluzione, hai la tua evidence, che è un pochettino la, la, la credibilità, perché poi la verità è, è che in fin dei conti quello che noi facciamo... Um, e business, molto spesso con le presentazioni, per cui io devo essere credibile e allora se ho un'esperienza, se ho un background, se ho dei case studies eh, o altro, eh, beh, allora, eh, allora sono, sono, sicuramente sono portato a mostrarli, però non parlo di me all'inizio, parlo di me dopo. Eh, questa per esempio è una ragione per cui dico sempre ragazzi, presentiamoci nelle presentazioni alla fine, non all'inizio. Uh, e chiudo chiaramente con una cosa fondamentale. Se io voglio che le persone facciano qualcosa, glielo devo dire. Mm. E quindi chiudo con una call to action, sempre. Uh, voglio che scarichino qualcosa gli dico di scaricare qualcosa voglio che mi chiamino gli dico gli propongo di fare una call e magari gli metto i contatti di fianco Ecco, diciamo che uh, tutto questo mi serve alla fine per una call to action d'altro canto ti dico che senso avrebbe una landing page uh, che non ha uh, il, la, il pulsante di buy o, o, o di conversione no? call to <ride> chiaro, chiaro al, al, arrivo alla solita domanda che faccio a tutti gli ospiti e di solito si conclude così l'intervista ed è il momento più alto diciamo così, al quale nessuno si può sottrarre quindi sappi che vale anche per te quello che voglio sapere è in maniera molto pratica anche per chi ci sta seguendo se esistono due o tre casi che mi, di cui mi vuoi parlare molto pratici, di casi studio, oppure di, di modifiche che hai fatto su slide che hanno portato ottimi risultati su pitch, non lo so, qualcosa del genere che sia subito applicabile da chi si sta ascoltando c'era questa senior manager di una multinazionale che mh, si è trovata a presentare all'alumni dell'azienda dell nel quartier generale. Quindi immagini tutti i young professional, tutti i ragazzi e uh, lei che viene a portare la sua esperienza di successo no, a una platea gigantesca. Lei viene da me perché mi dice per me questa è una cosa molto importante, io voglio fare una bella figura, però non voglio essere come tutti gli altri relatori, voglio essere diversa, voglio dire qualcosa in più. Che cosa possiamo dire a queste persone? E mi fa vedere questa presentazione che raccontava tutta la sua sua storia. No? Allora io ho detto, mh, ho, ho, ho pensato come possiamo comunicare no? una storia di successo a dei ragazzi in modo da uh, entusiasmarli, facendo qualcosa che veramente faccia stand out, che sia diverso, perché quella presentazione faceva quello che noi diciamo fit in, quindi sì, rispondeva alla domanda di base, qual è la sua esperienza, ma in realtà le persone non erano lì per sapere qual è la sua esperienza, le persone erano lì per sapere come imparare dalla sua esperienza e magari come evitare di sbagliare grazie alla sua esperienza, che è ancora più importante. Per cui abbiamo completamente ribaltato questa presentazione e anziché presentare una serie di successi, abbiamo presentato i dieci più grossi fallimenti. E oltre a presentare i dieci più grossi fallimenti, in concomitanza di ognuno di questi, abbiamo presentato... Qual era, era stato il learning, no? cosa aveva appreso da quel fallimento questa persona? Questo le ha permesso di mettersi a nudo, eh, che non è una cosa facile, davanti a una strategia certo. gigantesca, portando non una storia di successo, ma una storia di fallimenti. Se ci pensi è pazzesco, però è stato quello che le ha permesso di empatizzare e di lasciare qualcosa di veramente concreto a queste persone. Un'altra storia carina è di quel founder di una, di una multinazionale. Uh, diciamo un'azienda una, un um, uh, condotta dalla, dalla famiglia da, da, da, un, da, da decine di, di anni uh, una storia di successo e loro però, azienda diciamo padronale, vecchio stile chiaramente con un management tutti amici del padre di, uh, ovviamente di grande esperienza che vengono da un'esperienza concreta da, da, da, da, dalla, dalla fabbrica effettivamente però adesso l'azienda deve fronteggiare il cambio uh, generazionale quindi hanno bisogno di fare recruiting solo che quando tu oggi vai a reclutare all'università soprattutto nelle migliori università e tu non sei Google, non sei Facebook, non sei non so, uh, un'azienda uh, super gettonata, magari per digital o magari che fare con le start-up, oggi è difficile andare a trarre i millennials. Quindi come com parli con i millennials presentando un'azienda di vecchio stampo, però sapendo che tu non soltanto li vuoi acquisire, ma vuoi che quelle domani siano le generazioni che guideranno l'azienda. Quindi tu li vuoi acquisire vuoi che restino con te dai, per almeno 5 o più anni, chi lo sa quanti, quando sappiamo il eh, report di Deloitte che i millennial mediamente eh, abbandonano il loro lavoro una volta ogni anno e mezzo. Okay? Allora, eh, io sono l'esempio tra l'altro, però dico um, come, come, come, come fai? è una cosa molto difficile eh? quello che abbiamo fatto è stato ribaltare tutta la comunicazione e anziché andare a raccontare quanto, quanto figo fosse lavorare in quell'azienda, siamo, uh, siamo partiti proprio da uh, Siamo partiti proprio dai ragazzi e gli abbiamo detto proprio tutto quello che sapevamo sui millennials, gli abbiamo detto guardate che voi oggi state guardando il vostro futuro, quello che voi probabilmente non sapete del vostro futuro è che ogni esperienza che farete probabilmente vi stancherà, vi stancherà in fretta e cambierete costantemente il lavoro. Il punto è che... Vedi, um, c'è un uh, modello che porta in uh, risorse umane, che porta al purpose uh, e che è, si chiama MAP, Mastery Autonomy in Purpose. Mm -hmm. Questo modello ti insegna che se tu vuoi arrivare al purpose, uh, per arrivare al purpose, che quindi è un po' la, la, la, la realizzazione nel, che tu provi in quello che fai, devi essere autonomo uh, in grado di prendere quindi decisioni in maniera autonoma. Per prendere decisioni in maniera autonoma, e beh, tu allora devi essere padrone uh, di un argomento. E quindi una delle ragioni per le quali i millennials fanno fatica effettivamente a trovare soddisfazione in quello che fanno e che noi siamo abituati ad avere tutto subito perché la spesa certo. la facciamo su Prime perché um, se non arriva diciamo l'ordine lo facciamo di nuovo da un altro vendor su Amazon e ci arriva subito uh, perché il film non lo aspettiamo ma lo guardiamo su Netflix ok? E perché uh, un videogame non andiamo più a comprare ma lo scarichiamo direttamente su PS, su PS Network e allora il punto è questo con il lavoro tutto questo non funziona così con il lavoro ci vuole master, ci vuole esperienza ok? E siccome noi facciamo fatica a capire queste cose cambiamo costantemente alla ricerca di di una cosa che ci dia quel purpose prima. E allora abbiamo impostato tutta la comunicazione su questo e abbiamo detto se tu vuoi veramente arrivare al purpose devi partire da un master, un master di profondo. E' per questo che noi per prima cosa ti prendiamo e ti mettiamo in linea di produzione. Benché tu puoi avere una, una specializzazione alla migliore università del tuo paese, noi ti mettiamo sulla linea di produzione, perché è quella la base che ti darà quel masterio, okay, che domani ti permetterà di gestire una fabbrica e che, si, chissà, magari domani diventare responsabile della produzione a livello mondo. Noi non ti diamo soltanto un percorso professionale, ma ti diamo un percorso di vita che ti possa veramente portare al percorso. Quindi una comunicazione completamente ribaltata per un'azienda che comunicava in maniera veramente... Uh, tra tradizionale. Ehm e l'ultima storia che ti posso raccontare, visto che me ne chiese chi è, tre, uh, è di una, um, di un'altra, uh, una, una, tra l'altro ci può stare simile di una, di, una ragazza, uh, di una ragazza, una giovane manager uh, che si trova invitata a fare un'esperienza, a, a raccontare la sua esperienza in azienda alla, alla sua università. Quindi ancora una volta parliamo di università dei millennials uh, e secondo me è un caso interessante perché i millennials sono una generazione difficile da quale parlare. Uh, siamo una generazione difficile da quale parlare. E... Um, per esempio, Um, ancora una volta no? cosa, cosa vai a raccontare? Soprattutto se uh, a differenza del signor manager, in questo caso, tu non hai anni e anni di esperienza e di successi, ma sei uscita da qualche anno e per cui hai pochi anni di esperienza da raccontare. E allora lei quello, quello che ha raccontato è stata una storia di passione. Non è stato veramente quello che ha appreso lì, ma il modo in cui l'ha portata è ciò che oggi la rende felice. Per cui uh, noi abbiamo fatto questo ragionamento. Immagina questi ragazzi all'università che devono fare una scelta, una scelta importante, no, ragazzi, è l'ultimo anno e uh, la scelta importante è cosa faranno? Dopo, no? E allora tutti si chiedono ma devo fare finance, devo fare marketing, erano persone che facevano economics, quindi eh, faccio quello perché si guadagna di più, faccio quello perché la, c'è cioè l'azienda più grossa, eccetera la verità è che poi nessuno lo sa perché nessuno ha mai provato qualcosa, quindi cominci con questi mille stage provi, disfi, fai e cambi mille lavori, passi da una funzione a un'altra, <ride> poi alla fine ti trovi un, a fare un lavoro che non sai neanche perché ci sei arrivato allora abbiamo ripreso un discorso che faceva Steve Jobs a Stanford il famoso discorso, sei angry, sei foolish, no? Sì. però se tu, eh, nel discorso c'è un secondo me è fenomenale, che dice, um, che lui racconta no, il, il, il fatto di come alla fine uh, lavorare a fare quei corsi di, lo um, studiava se non sbaglio, grafologia o comunque mm. tipografia, eccetera, come questo lo abbia aiutato poi a produrre i primi font serif, sun serif sul Mac, una cosa di questo genere qua. E quindi uh, lui dice, io ho fatto delle cose che in quel momento non è che facevo perché avevano un'applicabilità un o un, uno scopo preciso, io le facevo perché mi appassionavano. E allora lui dice, io ho seguito la mia passione per tutta la vita. Alla fine, eh, benché sembrava che seguissi dei puntini sconnessi, guardandomi indietro, oggi vi dico che tutti questi puntini io sono in grado di ricollegarli. Per cui di fatto quello che lei ha raccontato è stata una storia di passione e di come in realtà il tennis l'abbia portata a trovare uh, il, lavoro, il lavoro che oggi era, il lavoro uh, che lei era lì a raccontare. Per cui non ha condiviso un'esperienza veramente professionale, ma ha condiviso uh, un'esperienza, una storia di passione che ha portato alla risposta della domanda che probabilmente tutti quei ragazzi si stavano facendo quel giorno. Ovvero come, posso, come, come può lei dirmi, quale sarà la scelta giusta per il mio futuro. Ecco, io voglio fare un cappello a queste tre storie per dirti che um, non ti ho voluto parlare di design, ma ti ho voluto parlare di persone. E, um, perché credo che in questo format um, sia un po' il core, no? il, il parlare di persone il, e la, la comprensione del comportamento delle persone come, queste possa, come questa possa uh, diciamo, condurre, guidare le nostre scelte di progettisti, perché poi alla fine questo siamo. Um, e allora... Uh, credo che veramente uh, quando diciamo disegniamo con le persone in mente, ecco, uh, quello sia la chiave di successo di ogni buona comunicazione, indipendentemente dal fatto che poi sia una presentazione, un'infografica o chi lo sa, magari un sito web. Guarda, intanto ti, ti ringrazio perché sei stato generosissimo e um, hai parlato una quantità di, di valore altissima, secondo me. Chi, chi sta ascoltando e chi ascolterà lo, sicuramente percepirà questa cosa. È stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che chi sta, chi, chi sta ascoltando ha trovato le informazioni utilissime, specialmente questa parte finale che sicur sicuramente passa dei valori oltre che la tecnica, che è la cosa che mi preme in assoluto di più in queste interviste. Prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te? <ride> con il sito che tu mi hai disegnato! <ride> Ah, quindi svegliamo questa... Ma ah, sì, certo, ragazzi. Allora, parliamoci chiaro. Ognuno il suo lavoro. Io sono, sono il ragazzo delle slide, per cui se mi devo presentare in maniera seria, online, mi affido a chi questo lavoro lo fa da maestro. Io ho imparato tantissimo in quello che faccio da, dal tuo libro e da, da tutto quello che tu racconti in giro, per cui oggi, secondo me, non, non potevo affidarmi a persona migliore. Beh, ti, ti, ti ringrazio per, per l'endorsement, voglio dire, assolutamente apprezzato e la stima è assolutamente reciproca. Io credo che il valore di quello, insomma, che, che hai portato anche nell'ambito del, delle slide, ma anche nell'ambito comunicazione, si è percepito alla grande nell'intervista, quindi ti, ti ringrazio ancora. Un abbraccio virtuale, perché il periodo dice questo, diciamo così, grazie ancora. E con te che invece che hai guardato fino alla fine l'appuntamento...